Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di contatori del tempo episodio dedicato alle scatole del tempo scatola del tempo termine italico che definisce quello strumento atto a tenere in carica un orologio automatico il termine inglese watch winder direi che è più esplicativo e si potrebbe tradurre come caricatore di orologi che non suona benissimo in italiano, continuerò quindi a chiamarla scatola del tempo. In ogni orologio automatico c'è una massa oscillante che carica la molla del bariletto, questa massa, questo rotore, oscilla con il movimento del polso, ora una scatola del tempo, un watch winder, non fa altro che simulare il movimento del polso ruotando e andando a muovere il rotore che carica poi la molla del bariletto, quindi carica l'orologio ora ci sono diverse opinioni a riguardo la scatola del tempo è utile rovina gli orologi una carica continua può essere dannosa può arrecare una usura precoce anche in questo caso basta andare a rigor di logica basta fare un semplice ragionamento qualsiasi orologio quando viene venduto ha un tempo di vita dopo il quale deve essere messo a revisione cioè un controllo periodico completo diciamo 5 anni questo orologio ti viene venduto per essere utilizzato quotidianamente per 5 anni non è che ti vendono l'orologio e ti dicono sì ma usalo poco perché sennò si usura eh? no, venduto e te lo devi indossare sempre per 5 anni ovviamente con i dovuti modi nel senso che di notte magari lo levi e riposa quindi quale può essere il problema se un orologio per qualche giorno, per qualche settimana sta dentro una scatola del tempo e ruota? nessuno il watch winder simula i tempi di utilizzo di una persona ci sono diversi programmi, differenti possibilità di scelta nel quale l'orologio ruota per un tot di ore, si riposa per un tot di ore gira in un verso, gira nell'altro verso insomma non si tratta di una macchina centrifuga che fa continuamente ruotare l'orologio mi direte che la scatola del tempo non può simulare totalmente il polso perché la rotazione avviene sempre su un solo asse mentre nel polso il movimento avviene su tre assi indipendenti casuale anche questo è vero ma il rotore la massa oscillante gira sempre come se fosse al polso se poi consideriamo che il tempo in cui lo teniamo nella scatola è limitato perché anch'io sconsiglio di tenerlo un anno intero nella scatola del tempo a parte che non avrebbe senso ma si sì, potrebbe anche non essere salutare per il movimento dell'orologio diciamo così non vedo controindicazioni ma è sempre meglio essere lungimiranti io la utilizzo per un paio di orologi che a rotazione tengo sempre in carica pronti all'uso per poterli indossare quando ne ho voglia non sono sempre i soliti due cambiano giustamente a rotazione quindi non c'è nessun problema ora che abbiamo metabolizzato il concetto passiamo alla recensione questa scatola che vedete qua mi è stata gentilmente messa a disposizione da Maurizio Time e non dovrò restituirla, quindi è in regalo. Come sapete sono piuttosto restio ad accettare orologi o oggetti in regalo per fare una recensione. Faccio una certa cernita e se la qualità mi sembra elevata o almeno decente accetto, altrimenti rifiuto in partenza. E in questo caso ho accettato volentieri perché stiamo parlando di un prodotto realizzato completamente in italia l'azienda madre è un mobilificio con anni di esperienza alle spalle dal quale si è staccato maurizio un appassionato come noi che ha dato vita al ramo d'azienda maurizio time appunto gli accessori che commercializza sono tutti made in italy e realizzati a mano artigianalmente addirittura anche i circuiti stampati sono realizzati dall'azienda il punto focale dei prodotti è il design si tratta di scatole del tempo funzionali al massimo ma che mirano ad essere anche oggetti di arredo infatti il corpo macchina realizzato in abs sembra essere sospeso è fissato ai lati a questo tipo di piedistallo che oserei chiamare artistico sicuramente un oggetto di design lo sportello è in vetro spesso dietro al quale troviamo un anello in acciaio inox placato oro tutto molto ben curato la particolarità è poi che aprendo lo sportello si ferma sicuramente la rotazione e il cuscino al quale è fissato l'orologio è in vera pelle e realizzato anche questo made in Italy ha la particolarità con questa forma di poter essere poi utilizzato inserendolo in un'apposita custodia da viaggio per portarlo in giro direttamente senza toglierlo dal cuscino e all'interno della scatola del tempo ci sono le scanalature esattamente come questa parte si inserisce e si chiude fin qui abbiamo visto le finiture sicuramente di pregio ma la funzionalità com'è? intanto iniziamo col dire che nella parte superiore è presente una utile base per la ricarica wireless di uno smartphone o di altri dispositivi che dispongono di questa funzionalità basta appoggiare e via occorre precisare che il campo magnetico creato da questo dispositivo è minimo e schermato dalla spessa paratia sottostante inoltre la verniciatura dell'incavo interno è realizzata con vernice antimagnetica subito dietro c'è l'organo regolatore della macchina, un display a cristalli liquidi con due pulsanti tramite i quali è possibile scegliere i numerosi programmi ed il senso di rotazione questo è un punto molto positivo in quanto si può scegliere sia il senso di rotazione anche alternato che il numero delle rotazioni per giorno, anche se non è propriamente per giorno perché la macchina funziona così una volta avviata parte la funzione starter che fa ruotare l'orologio per 90 secondi in un senso per 90 secondi in un altro senso e per 120 in senso alternato. Dopo ciò partono 12 ore di ricarica in base al numero di rotazioni scelto e 12 ore di stop, ossia simula la fase notturna con orologio a riposo. Direi perfetto. Dal display è possibile anche impostare la sveglia, l'altoparlante è nella parte inferiore del dispositivo e il colore dei LED di funzionamento. Ovviamente nel momento in cui si apre lo sportello, la macchina si ferma in sicurezza tutto perfetto certo che no passiamo ai punti migliorabili innanzitutto oserei dire che la base di ricarica del telefono è piuttosto sensibile occorre metterlo esattamente al centro altrimenti se si sposta leggermente il telefono non si carica come secondo punto debole oserei dire l'alimentazione questo dispositivo è possibile alimentarlo esclusivamente tramite la rete elettrica a 200 volt, tramite un trasformatore. Non è quindi possibile alimentarlo a batteria. Questo è un minus nel momento in cui si decide di mettere la scatola in un punto che non è raggiungibile dalla rete elettrica, ad esempio dentro una vetrinetta. Il terzo punto debole direi che è il display ed è anche quello più pesante. È posizionato nella parte superiore della scatola del tempo ed è possibile guardarlo solamente sporgendosi verso l'alto il punto è che se noi mettiamo la scatola del tempo ad altezza uomo perché vogliamo apprezzare l'orologio, la scatola, la sua bellezza estetica non avremo la possibilità di vedere il display perché è al di sopra e dietro occorre quindi metterla in un punto basso nonostante ciò c'è da dire anche che se mettiamo un telefono in ricarica sopra la basetta questo oscura ulteriormente il display rendendo ancora più difficoltoso accedervi e poter fare le regolazioni necessarie questo è un punto che ho fatto presente e che nelle prossime terranno presente ultimo punto debole almeno per me è il prezzo di listino quando mi hanno proposto questa scatola del tempo sono rimasto titubante perché si tratta di oggetti di lusso del prezzo considerevole e non adatti a tutte le tasche me compreso gli ho fatto presente i miei dubbi sull'utilità di presentare questa scatola sul mio canale infatti il costo di listino è di 790 euro ma fino a natale è in promozione a 474 euro va da sé che è un orologio che potrebbe acquistare solamente chi possiede orologi da decine di migliaia di euro o a chi piace trattarsi bene ognuno di noi con 790 euro prenderebbe un orologio qualsiasi è meglio che parlo per me io con 790 euro prenderei un orologio non prenderei una scatola del tempo ma come ho detto sopra chi ha un orologio da 30.000 euro è giusto che lo coccoli e un accessorio proporzionato a quel tipo di orologio ci vuole e questo è quello adatto Boh, mi sembra di aver detto tutto, vi ringrazio per avermi ascoltato, spero vi sia piaciuta questa recensione alternativa di un oggetto che potrebbe essere utile a molti e vi ricordo gli appuntamenti fissi che sono come sempre ogni mercoledì ed ogni domenica alle ore 20 qua su YouTube. Love.